Salve pinguini, oggi gioco a F-Zero. Perché gioco a f 0 In questo video vi ho parlato di una notizia di un tizio che si siede all'assemblea degli azionisti della Nintendo e chiede se ci sarà un nuovo f 0 E da quel momento ho detto, ma perché non ci ritorno a giocare? E perché giocarci da solo, non giocarci insieme a voi? Io giocavo a f 0 quando ero un ragazzino, proprio, veramente proprio un ragazzino, in un intento E adesso non prendiamoci in chiacchiere, giochiamo in 0 f 0 Sperando che mi ricordi la combinazione di tasti. Allora, non l'ho scaricato. Sto giocando tramite un motore online. Però sembra uguale a quello con cui giocavo io. Quindi andiamo, forza! Andiamo a giocare f 0 Allora, questa è la mia macchina preferita. Queste sì, prendiamo sempre questa, ragazzi. Quindi, perché non riprenderla? Va bene, mi piace. Allora, queste qua sono, diciamo. I, le leghe, insomma i stessi circuiti hanno delle differenze andiamo a questa qua che è più facile classe beginner io mi ricordo che si potevano sbloccare altre classi man mano che si andava avanti col gioco giochiamo subito, immediatamente la prima città è il mio destino questo rello me lo ricordo benissimo ah guarda, che ricordi io mi ricordo che ci giocavo spesso a questo gioco Uscito nel 91 per Super Nintendo, in realtà è uscito negli anni 90 per Super Famicom in Giappone Uscito nel 91 eh, era il primo gioco che praticamente sfruttava questa nuova cosa che portava, no, cosa, tecnologia che portava il Super Nintendo chiamato eh, Mod 7 che permetteva di creare una sorta di scenari 3D che poi non sono veramente 3D questi sono i box che mi permette di ricaricare, diciamo, per dare più vita alla macchina. Dicevo, per fare queste sessioni di 3D, facendo del... Oh. Ecco, mi avevo dimostrato di dirvi che quando si tocco i, i lati, la macchina viene pesantemente danneggiata. Non so se è tipo elettricità, però io mi sono distratto un secondino e mi sono inculato. Tanto alla fine posso andare sempre in box e riprendermi. Dunque, stavo dicendo questa Modus 7 permetteva di creare questi paesaggi pseudo 3D ehm, trasformando le immagini facendo una sorta di scala e, e zoomare. Che comunque per l'epoca era delle cose importanti, e, considerato che il Super Nintendo era comunque molto limitato rispetto alle console di oggi però per l'epoca era un risultato molto importante e infatti si potevano creare questi giochi simili 3D c'è un termine che sta tra l'inglese e il francese non so bene come si pronuncia fu 3 d penso lo sverò sullo sullo sul sopra impressione così l'ho riuscita a leggerlo e quindi Diciamo, questo gioco fatto dalla da Nintendo eh, fu il primo a sfruttare questo genere di tecnologia che veniva eh, tecnologia hardware, tra l'altro, che veniva messa a disposizione dentro il, penso, il processore del Super Nintendo Non, non so se loro l'hanno creato per dimostrare quanto questa accelerazione hardware funzionasse però hanno fatto un gioco figo. Un gioco che comunque ha fatto la storia di molti di noi Io invece giocavo spesso E c'avevo pure la cartuccia originale e l'avevo dovrebbe avere ancora da qualche parte a casa dei miei genitori a Catania allora nel frattempo che ho parlato io sono arrivato all'ultimo ehm, giro di questo circuito sono primo vabbè questa non è una difficile queste s permettono di fare il turbo un turbo viene preso a um, alla fine di ogni giro perfetto dai il primo livello l'abbiamo fatto in qualche modo passiamo al secondo ma questo mi ricordo sto livello era un po' stronzetto tra questo gioco è caratterizzato da un gameplay difficile quindi vi dico alcune caratteristiche di questo gioco cosa succede se la macchina va oltre il circuito? Ci può andare? Sì, perché se troviamo dei trambolini possiamo andare facilmente oltre la linea del circuito. Semplicemente la macchina esplode. Stessa cosa che succede se la vita della macchina che c'è qua in alto a destra arriva a zero. La macchina esplode. Qualunque cosa succeda la macchina esplode. La macchina esplode sempre. Ho sbagliato ho il tasto per il super La, la superpotenza La minchia con... si chiama Non volevo prenderlo Vabbè Stavo provando Un paio di combinazioni di tasti Un tizio mi ha urtato Vabbè Non proviamo nulla Continuiamo a giocarci A goderci questo salto Dal mio punto di vista Di almeno 25 anni Sì No, ma di più di 25 anni. Altro che i giochi di oggi, Call of Duty o questo Halo o... o... non so... Minecraft. Questi sono i giochi di una volta e secondo me sono bellissimi. Con tutti i loro difetti, sia dal punto di vista del gameplay che della grafica, però sono, per me questi sono i giochi bellissimi. Infatti io a casa non ho una console di ultima generazione io non ho proprio una console questo eh. è un po' di vita devo ricaricare ah... sì sì una cosa che di dirvi siccome ero molto eccitato da partire a giocare con questo gioco è che questo gioco ovviamente eh, giocandoci dopo più di 25 anni ovviamente causa bestemmie anche perché ho preso il livello di difficoltà quello più semplice. Poi ci sono dei livelli allucinanti. Insomma. Che adesso, se questo riesco a superarlo, ve li faccio vedere. Uh. Appena arriva la linea del traguardo, qua metto il turbo boost, come quello di. come si chiama. <ride> di supercar. E vado avanti. Ultimo giro. un paio di tasti però l'ultimo giro mi sa che non vale la pena diciamo provare dei tasti giusto? praticamente ci giocavo col joystick originale su Nintendo adesso ci gioco con la tastiera che insomma eh, sì più o meno non è difficile però oh, ho sentito un blip forse ho vinto una nuova un'altra vita qua Ovviamente quando la macchina esplode si perde una vita E poi cioè quando le, le vite arrivano a zero a cazzo Ogni questo bello mi ricordo un po' stronzetto Una cosa di cui ho caratterizzato car car car questo gioco è le musichette Le musichette sono molto belle le musichette A parte che per me anche, anche le musichette sono un tonno passato non solo le, il gameplay oh, oh. La chiacchiera è bella, vero? E poi sbaglio. Anziché, io consiglio sempre anziché giocare con giochi moderni. Giocate con questi vecchi almeno per vedere come si giocava una volta. Poi si, e poi ritornate che so, al vostro GTA V. O oh, al GTA VI che, sta, che no, sta per uscire un parolone. Però uscirà a breve GTA VI. Beh, a breve anche quello è un parolone ne avevo parlato in un video che vi metterò qua qui sopra scusate il silenzio ma questo livello è molto impegnativo ma va f... con queste macchine stronze forse una cosa che mi sono dovuto di dirvi ma siccome già vi siete accorti è che le macchine sono una specie di è un misto fra delle automobili delle vetture e delle astronave fluttuanti questa cosa ovviamente quando ero ragazzino mi faceva sbadellare. Nel senso buono, diciamo, mi piaceva questa cosa di giocare con le macchine, oh. no di giocare, scusate, di correre nella realtà come se fosse la Formula 1, come se fosse la Formula 1 di delle macchine fluttuante futuristiche. Qua mi stanno rompendo il culo, ok, qua mi stanno... ok, mi devo... facciamoli allontanare, facciamoli, ok. Mi me si stronzi Allora Anche qua Mi sa che per sbaglio ho riavviato la pagina del browser Mi sono rimasto male Va bene pinguini Mi sa che non ho altro da mostrarvi io come al solito se vi è piaciuto questo video vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina, di lasciare un like per farmelo capire e se volete che faccio un gameplay, anche se a me non piace molto fare il gameplay, lo vedete non sono molto spigliato, ma se volete che faccio un altro gameplay di un gioco retro fatemi sapere quale nei commenti e io cercherò di organizzarmi. E con questo ci vediamo col prossimo video, ciao!